Eppure sono da Frentina, a Frentina è riuscita puzza. Corriva negli anni 1950, quando ero morti da 6-7 anni. Tutti gli anni, a come cominciava la primavera, che i primo solo che cominciavano a coce ci mettemmo i cazzoni corti nella maglietta stracciata con la canottiera sotto. Dopo, Quasi tutto lo domenica di luglio e agosto, i genitori nostri ci portavano a fare il bagno alla corruzza. Allora ci stava una sorgente d'acqua che puzzava dopo qua e che però si diceva che faceva bene alla pelle. Ci stava pure che la femmina conneva gli lupini, la nocciolina, e l'olivo. Manca ermo arrivati che ci strano le gli gazzoni e le maglietta andremmo trenta chi fosse che l'acqua ci accappava ma la pena li calcagni cominciamo subito a nataico però quando scemo, tenemmo la trippa tutta piena di sgraffigni per gli sassi che ci stavano dopo una trentina d'anni ho sistemato che li fosse e pure gli vascuni andò lo e ci avevano a lavare i panni facendoci la culata Invece, Dopo che par anni l'acqua puzza non è riuscita più. Ha passato che quindicina d'anni, senza che al scessa l'acqua. Ma, stiamo agli anni 2005, tutta una tratta, l'acqua puzza è riuscita un'altra volta. Chi lo sa perché prima se n'è andata in Moro Nuda? Ferentino, 20 giugno 2005.